Va benissimo, va benissimo, sì, grazie mille, gentilissimo, sì sì, ok, io continuerò a guardare pianta piano primo, perfetto, grazie mille allora, arrivederci. Che fai? Eh, che stavo... Non ti parlavi? Con l'architetto. Perché? Eh, boh, così, perché volevo fare qualcosa, sai, cioè, volevo cambiare un po' casa. Eh, ho capito, ma perché? Così, ti sei svegliata stamattina e hai detto chiamo l'architetto cambio casa? Sì, proprio così, tutti quanti stanno wow. facendo qualcosa, non so se hai visto la vicina Maria Sì, sì, ho visto, Beh, bella, <ride> per carità, bellissima Perfetto, anche io volevo fare qualcosa così, non lo so, qualcosa che fosse, che fosse speciale Ah, che fosse speciale Sì, sì, che avesse quell'effetto wow L'atteggiamento di Elisa ti sembra un po' folle? Beh sappi che è quello che succede il più delle volte. Non hai idea di quante persone contattano un'agenzia di comunicazione, un consulente digitale, un webmaster perché vogliono fare qualcosa. Magari vogliono fare il sito internet, vogliono iniziare a gestire i propri social ma non hanno ben chiaro cosa vogliono fare e qual è il loro obiettivo vogliono fare qualcosa che sia unico, qualcosa che stanno facendo tutti o qualcosa peggio che hanno visto fare dal loro concorrente. Ma perché questo è sbagliato? Perché quando parliamo di strategie di comunicazione, quando parliamo di azioni di marketing, la prima cosa è partire dagli obiettivi. Ogni business dovrebbe avere un proprio obiettivo, un obiettivo a medio e lungo termine, un obiettivo realizzabile, un obiettivo concreto, un obiettivo vicino, quello che possiamo definire come un obiettivo smart. Sai che cosa vuol dire SMART? È un acronimo inglese che in italiano potremmo tradurre in questo modo: specifico, misurabile, attuabile, rilevante e tempificabile. Ecco queste sono le caratteristiche che deve avere un obiettivo affinché un consulente digitale o un'agenzia di comunicazione possa lavorare per cercare di porre in essere tutte le azioni utili a raggiungere quell'obiettivo. Solo se avrai un obiettivo, riuscirai a trovare qualcuno che ti aiuterà a raggiungerlo. Se non sai dove andare, non sai dove arriverai e questo in una strategia di marketing non va per niente bene. Se ti è piaciuto questo video lascia un like, se hai delle domande scrivici pure nei commenti, se vuoi usufruire della nostra prima ora di consulenza gratuita in descrizione trovi il link, sempre in descrizione trovi il link a tutti i nostri canali social e mi raccomando iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblicheremo un nuovo video su YouTube. Ciao e alla prossima!